Chi sono io? Perché sono qui? Sono proprio queste domande che ci poniamo ogni giorno. Forse dobbiamo solo guardare le bellezze dell'universo, tutto quello che ci dona. Ma perché proprio a noi? Perché possiamo guardare l'orizzonte, emozionarci per vedere le nuvole, il mare, la terra, il cielo... Tutto ciò ce lo domandiamo ogni giorno e ogni giorno non abbiamo nessuna risposta ma solo altre domande. Eppure non riesco a pensare che il troppo vagare che mi consuma le scarpe mi abbia portato proprio qui dove sono. Mi emoziono ogni volta che io guardo all'orizzonte, perché io ancora sto cercando quelle risposte nonostante le mie innumerevoli domande eppure io sono sicura che riusciremo nel nostro intento a trovare una risposta a sapere perché noi siamo qui forse la nostra missione ancora non è stata compiuta, ancora dobbiamo capire lo scopo della nostra esistenza qual è il nostro fine? qual è il nostro inizio? io ancora non mi so dare una risposta e io ancora sto cercando sto cercando la risposta alla mia domanda perché sono qui perché